Una vittoria non importa aspettarsela ma belle partite divertimento, eh partecipazione sì, sì, inclusione sì. ci aspettiamo di trovarla, anzi è, è già cominciata sui campi di Cesenatico e la quattordicesima rassegna nazionale di calcio per centri di salute mentale organizzata dall'UISP a proposito di UISP subito linea in diretta al collega Ivano Maiorella che da sempre ci racconta per, eh, quella, per la stampa, per tutto le attività dell'UISP incessante Wisp. ma questo pomeriggio davvero un qualcosa di speciale buon pomeriggio Ivano, Ciao, Ivano. grazie per essere con noi Grazie a te, grazie a te Giorgio e ai nostri radioascoltatori, davvero qualcosa di speciale. Abbiamo qui molti ospiti per voi, molte voci da Matti per il calcio. Iniziamo dal presidente nazionale. Siamo tutti nazionale... un po' matti, vero Ivano? Per il calcio, <ride> per lo sport e per, insomma, per, per, per, per gli abbracci, dai, diciamo così, perché niente, niente più dell'inclusione. Soprattutto oggi, soprattutto oggi eh, Giorgio, siamo davvero tutti matti per il calcio. Presidente nazionale Wisp, Tiziano Pesce. Buonasera buon Presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Fatica per organizzare, dopo due anni di interruzione, ovviamente dovuta alla pandemia, di nuovo questa, questa rassegna in due giorni, dal 22 al 24 settembre, però insomma bentornati, bentornati Presidente. Grazie, grazie. Proprio, proprio così siamo oggi per la, sui campi, per la seconda giornata della rassegna nazionale Matti per il Calcio, sui campi tra Cesenatico e gattio Amare nella spedida Riviera Romagnola appunto per questo ritorno dopo due anni di stop della pandemia di questo appuntamento nazionale a cui come Wisp teniamo davvero molto. Matti per il calcio scendiamo in campo con squadre formate da persone con disagio mentale, medici, infermieri, operatori, volontari per, come dicevate, per divertirci, per ancora una volta rappresentare come lo sport, lo sport sociale sia un formidabile strumento di aggregazione, di socialità, di promozione della eh, salute, soprattutto per promuovere la salute psicofisica, anche delle persone che si trovano ad affrontare problemi eh, di disagio mentale, e eh, fragilità, Una un matti per il calcio che eh, riprende con grande entusiasmo una rassegna nazionale che è un po' il simbolo però di un movimento che in decine e decine di città in Italia attraverso i comitati territoriali della WISP, eh, la nostra rete associativa tante associazioni sportive polisportive e ovviamente il eh, lavoro dei centri di salute mentale sul territorio portiamo, portiamo avanti per eh, Ecco, uscire dall'isolamento per eh, dimostrare come lo sport il calcio in questo caso dimostri ecco, di essere una formidabile occasione di riabilitazione e di integrazione sociale. Una, una terapia, una terapia dolce che insomma vi, re, vi rende onore. Grazie Presidente. Grazie a voi. Allora altri ospiti, altri ospiti. Ricordiamo che oggi è la prima giornata della settimana europea dello sport e quindi eh, Matti per il calcio è inserita all'interno del programma Big Active di sport e salute de, de del dipartimento eh, sport eh, del governo possiamo eh, sentire molto... la, qualche voce anche di, di qualche ragazzo in campo Ivano eh, eh. accanto a noi abbiamo eh, Luca Muto della Global Sport di Lariano che gioca in porta ciao Luca, buon pomeriggio buon pomeriggio a lei porta inviolata o qualche gol l'hai preso? Eh, due gol veramente oggi l'ho presi. Erano imparabili Luca? No uno parabile eh. l'altro un po' meno. Però tu ci hai messo di tutto vero? ho messo vero? Sì. Un bel pomeriggio qual è il l'episodio la fotografia che ti porti a casa poi di questo di questo pomeriggio di calcio? E di questo pomeriggio di calcio mi porta a casa praticamente la fratellanza, l'unione che c'è tra entrambe le squadre che, in cui oggi abbiamo giocato. Stasera al Meazza c'è Donna Rumma in campo contro l'Inghilterra, un tuo collega possiamo dire così, da portiere a portiere, cosa vuoi dire a Gigio? Eh, Gigio sei un grande, <ride> metticela tutta e forza Italia grazie Luca, forza anche a te e ai tuoi compagni di squadra grazie, grazie grazie Giorgio e adesso eh, vediamo qui in campo la, la squadra si è fermata un attimo per sentire quest questo collegamento ma vediamo gli applausi ecco, di tutti i compagni di squadra a Luca, passiamo a un eh, operatore eh, abbiamo vicino a noi Stefano Cavalli, parliamo di eh, un operatore ovvero colui il quale mette insieme la UISP e la ASL in questo caso di Parma Grazie, buongiorno. buongiorno Possiamo buongiorno, darti del buongiorno. tu, vero? Oggi anche è un giorno buongiorno. di festa, certo. insomma, certo. Anche, anche voi sanitari. Allora, certo. eh, intanto ti, ti chiedo, ti piacerebbe essere in campo un giorno, a lasciare, lasciare il camice da... da, da... Eh, altro che, altro eh. che devo dire è che ho sempre giocato con i ragazzi, poi ovviamente eh. quando loro sono tanti non posso lasciare fuori loro no. e giocare io senti sto volentieri a bordo campo. Allora due anni di pandemia ovviamente hanno bloccato una rassegna sì, come sì. quella di oggi però non hanno bloccato tutto quello che in questi due anni avete continuato a fare vero Stefano? Certo certo assolutamente assolutamente io poi devo ringraziare l'azienda US che mi ha dato gli strumenti ma da sempre da molti anni per poter portare avanti questo progetto di inclusione attraverso lo sport che è uno strumento privilegiato per inserire delle persone nella società, per, per eh, diciamo dare a tutti l'opportunità veramente di fare quello che in genere si fa da piccolini che è giocare, che è diciamo, eh, il mezzo migliore e più facile per comunicare sin dall'inizio e per instaurare dei rapporti di amicizia. Insomma, e qui devo dire abbiamo incontrato tanti amici, eh? mm. amici ma davvero in campo, poi anche avversari, però nel rispetto naturalmente non solo. Degli avversari, ma nel rispetto delle regole del gioco e nel rispetto proprio anche della, della, diciamo, del fatto che lo sport è uno strumento e, e fondamentalmente serve per divertirsi insieme che poi d'altra parte immagino che insomma quando non si è giocato in una giornata così a Cesenatico magari nei cortili di questi centri di salute certo, mentale certo, insomma, no, la partitella i ragazzi se sì, la sono sì, fatti si sì, scappa sempre ci grazie scappa Stefano, sempre. buon pomeriggio e buon lavoro buon certo. e complimenti ovviamente perché il tuo è un lavoro grazie. come si sa delicato e importantissimo Grazie, grazie Ivano. Allora, eh, parlavamo di rispetto in campo, abbiamo qui anche un arbitro, si tratta di Felice Catania, arbitro della Wisp Calcio e, e ve, lo, ve lo passo. Grazie, Buongi buon pomeriggio Felice. Buon pomeriggio a lei. Uh, diamoci, diamoci del tu, oggi ci diamo tutti del tu. Allora, insomma, uh, dai, fischietto in campo, insomma, difficile in un qualche modo tenere a bada questi, questi ragazzi. No, no, no, no, no, no, non è stato difficile. Ho avuto molta collaborazione dalle squadre, sono state molto educate. Mm. Anche non, la maggior parte, non giocando mai mm. a calcio. Mm se sì adeguata alla situazione. Tu sai che per esempio adesso nel calcio che contano la serie A, la serie B, il calcio estero, le nazionali, insomma gli arbitri hanno tanto da fare, è vero c'è la tecnologia però si continua a litigare, spesso si vedono questi allenatori anche famosi lasciarsi andare a intemperanze, le espulsioni, eh, insomma io invece credo che questi, non chiamiamoli pazienti, questi amici abbiano ben chiaro cosa sia il risultato rispetto delle regole è così ma deve essere così in entrambe le parti ci deve essere il rispetto se loro che sport è? lo sport è fatto per tutti il rispetto è uguale è vero è vero e poi voi insomma penso che, che arbitrate anche con con rigore eh, no eh, perché ecco, l'esempio l'esempio bisogna sempre darlo grazie grazie felice Ok, grazie a lei. Buonasera. Buonasera. Grazie. E da un arbitro torniamo ad un protagonista, eh, Christian Maffei, che piacere lo sport di Buon... Genova. Buona... Buongiorno. Ciao, Ciao. Christian. Che ruolo, che ruolo? fai? Che ruolo sei? Sono il numero di no... eh. punta, attaccante. Eh. C'entravanti? Centravanti, mm. sì. Quanti gol hai fatto e quanti ne vuoi fare da qui al 24 eh, settembre? Io ho fatto ah, da qui al 24 settembre. Eh. Io ne ho fatto per adesso solo uno, mm. ma mm. speravo di farne di più. Però mm. è andata così. Mm. Com'è stato? Dai, descrivici questo gol. È stato un bel gol, più che altro collettivo con, con i miei compagni, palla, palloni passati e poi sono riuscito a. Col passaggio del mio compagno sono riuscito, adesso non c'era neanche il portiere, sono riuscito a metterla dentro. diciamo un gol collettivo di tutta la squadra. Merito, merito di tutta la squadra. Dai, però ne aspettiamo altri, Cristian. Insomma, io guarda, poi chiamo Ivano eh? e alla fine, il 24 sera, e gli chiedo quanti gol hai fatto alla fine. <ride> Va bene, allora <ride> cercherò di accontentarmi. Buon pomeriggio, ciao. Salve, salve grazie. Grazie. Allora Ivano sta funzionando tutto bene, davvero un bel pomeriggio, sentiamo gente entusiasta, ra ra ragazzi, operatori, eh, dai insomma che, che ci dici? Facciamo una, fa una, una piccola piacere. pausa, che ci dici di questo la... pomeriggio che apre questa rassegna? È la quattordicesima? Esatto, mm. ci fa davvero piacere Giorgio mm. perché raccontare lo sport sociale per tutti... Per noi che lo facciamo di mestiere eh, non è semplice. Potrebbe certo. sembrare semplice, ma è più complicato perché non abbiamo testimonial, non abbiamo campioni e, come hai sentito, però abbiamo tante, tante storie. Mm. E qui accanto a noi eh, abbiamo una voce femminile perché ci sono anche donne oggi sui campi di matti veterinari. Ci mancherebbe, caldo. non ci fossero. Se sei d'accordo, eh, certo. la, la sentiamo. E si tratta di eh, una ragazza, una ventenne. In eh, Scienze dell'educazione che viene da Como. Eh, si tratta di eh, Chiara e eh, Chiara... Chiara Gandini, buon pomeriggio. Chiara, buon pomeriggio Gandini. a te Chiara, come vale. va? Come stai? Ma tutto benissimo devo. Eh, stare qui è proprio, proprio bello senti hai eh. scelto un percorso bellissimo a soli vent'anni ti occupi di cose importanti immagino che hai deciso ti sei accostata a questa che poi auguriamo ci sarà una, una bella carriera subito dopo la scuola com'è nata questa scelta? Sì, è diciamo un amore che è nato e non si è mai concluso. Mm, eh, non deve concludersi, chiaro. Eh no, esatto, speriamo che non si concluda mai. Nel okay. nel momento di scegliere il tirocinio dell'università, sono venuta a conoscenza di una comunità vicino al paese in cui abito mm. e ho deciso di intraprendere questo percorso e alla fine del tirocinio... Eh, i ragazzi con cui, cioè che portavamo ogni venerdì mattina a fare gli allenamenti di calcio, ehm, non, cioè, non volendo perdere i rapporti comunque mi è stato chiesto di continuare a far parte della squadra di calcio mm. e da lì ho iniziato a giocare anche a casa. Ah, addirittura, bene, <ride> bene. Quindi concili insomma la passione e poi il lavoro. Eh, ovviamente però insomma una professione come la tua richiede studio, preparazione. Cosa c'è di, di nuovo nell'accostarsi a queste realtà? Ci sono magari scuole di pensiero nuovi, studi, studi particolari che emergono magari anche da, da fuori Italia? Ma quello sicuramente, però più che altro io... Cioè direi che osservando la realtà adesso come una giocatrice interna alla squadra alla fine, sì. perché non sono più un'operatrice o tirocinante, eh, le, la funzione riabilitativa comunque o risocializzante soprattutto dello sport emerge, cioè riesco a percepirla molto di più, piuttosto che attraverso magari libri o facendo proprio tirocinio in prima persona, ma essendo lì a giocare con loro... Che, che, qual è il tuo ruolo? attaccante. Ah, bene, bene. Senti, <ride> ti piace la nazionale di Milena Bertolini, la nostra Italia, la nostra nazionale? La segui? Eh, così, così, diciamo, mm. perché io non sono una calciatrice mm. proprio mm. originale, ma gioco a pallavola, beach volley. Bene. E, quindi, cioè, non conosco molto il mondo del calcio, ecco. Però qui lo amo, qui eh. mi piace continuerò a giocare e poi il volley, il volley è bellissimo grazie, grazie, buon pomeriggio grazie mille a voi. Buon pomeriggio. Allora, Ivano, insomma, allora, eh, noi forse avremo la possibilità più tardino di aprire un'altra finestra con Cesenatico. Perché, insomma, questa quattordicesima rassegna nazionale merita di essere raccontata. Spero che radunerai anche qualche, qualche voce, sempre flash, magari proprio un, se, sentirli, sentirli salutarci e sarà per noi un piacere. Va bene va bene eh, eh, abbiamo qua un altro ospite se c'è ancora un minuto veramente no, flash in un minuto in Chi un è? minuto un ospite particolare si tratta di Sergio Veto sì eh, un operatore della squadra di Genova particolare perché attraverso lui vogliamo far sentire il calore di tutta la Wisp e di Matti per il calcio per la città che ha subito il terremoto in queste ore Bargagli ecco Sergio Veto qualche anno fa è stato sindaco di Bargagli Buonasera Sergio, ciao, Buonasera. grazie per essere con noi. Allora insomma due realtà da raccontare in parallelo, questo bel pomeriggio di Cesenatico e poi insomma quanto la cronaca purtroppo di non, di non piacevolissimo ci ha, ci ha proposto. Sì Certo, purtroppo, purtroppo fortunatamente però dico nell'avvedimento nell siamo stati fortunati perché fortunatamente non ci sono stati danni strutturali di rilievo quindi oltre che un po' di spavento per i cittadini della, della nostra cittadina non c'è stato. Ritornando invece alle emozioni che abbiamo provato oggi su questo campo di calcio sono indescrivibili perché, perché giocare a calcio con questi ragazzi, giocare a giocare a questo livello è veramente una cosa emozionante quindi noi dobbiamo ringraziare innanzitutto la WISP che annualmente organizza questa competizione e, orga e ovviamente oltre a tutti gli altri organizzatori a tutto quello che gira intorno i ragazzi che sono veramente straordinari e ci danno un contributo che è notevolissimo che è favoloso Dimmi in 30 secondi perché tu sei stato un sindaco, forse lo sarai ancora, quando insomma, la nostra Italia si trova a fronteggiare delle anomalie climatiche, eh, Insomma, i piccoli centri, i grandi centri, le metropoli, che cosa devono davvero fare? Secondo te è legato davvero alla, alla distruzione dell'ambiente che stiamo perpetrando o sono delle, insomma, delle cose epocali che, che vanno al di là dell'ecologia? Qual è la tua opinione? Ora, al di là dei terremoti che sono dei fenomeni che, che, che è difficile anche da comprendere anche per gli studiosi, per gli scienziati, però ritornando dissesto dell'ambiente se parliamo de, de, delle alluvioni frequenti che avvengono io credo che sia troppi anni che la politica parla di dissesto ideologico e poi infine si fa poco o niente. Ha ragione credo... Greta Thunberg allora, solo parole e pochi fatti. E io credo che si debba partire a dare dei piccoli contributi finalizzati, specifici, ai comuni, soprattutto ai comuni piccoli, proprio per cercare... Di, di riordinare il territorio di mettere in sicurezza il territorio partire dai rivi perché poi abbiamo visto che anche nell'alluvione recente dell'altro giorno mm. tutto è nato da un intasamento di un rivo mm. quindi con un po' più di pulizia perché a volte bastano le piccole cose non servono i grandi discorsi e i grandi progetti Allora chiudiamo con una, un in bocca al lupo ai tuoi colleghi sindaci delle altre zone interessate speriamo che insomma non ce ne siano più che si sia fermata qui tutto, tutto, tutto il problema di non dovere riaffermare Affrontare emergenze e emergenze climatiche. Grazie, grazie ancora. Grazie a voi, in bocca al lupo, buon lavoro, arrivederci. Allora, allora Ivano è partito già il brano adesso la pausa per la nazionale e poi ancora un altro flash con noi grazie Ivano ah, Maiorella grazie a voi grazie, grazie. Radio 1 Rai Sport è bellissima sicuramente non so se dal punto di vista atmosferico meteo lo chiederemo a Ivano Mari Maiorella è bellissima però la giornata di Cesenatico ci sei Ivano sei ancora con noi? assolutamente hai ragione, è bellissima ah. anche perché qui il cielo è davvero cristallino eh, da, sopra di noi ma anche su un campo verde bellissimo siamo a, negli impianti sportivi di Catteo a mare, proprio a Cisenatico e sono in corso di svolgimento le ultimissime partite siamo agli istanti finali di questa seconda giornata accanto a noi eh, per questo co collegamento conclusivo abbiamo eh, due rappresentanti dell'organizzazione e Wisp, ovvero Alessandro Baldi responsabile nazionale calcio WISP e Tiziano Pesce che abbiamo sentito anche in apertura per un bilancio finale e, e io qui davanti a me eh, Alessandro Baldi calcio WISP eh, nazionale responsabile di tutta l'organizzazione proprio per avere il punto eh, per quanto riguarda la parte diciamo così no, agonistica eh, a te Giorgio Alessandro grazie e buon pomeriggio complimenti buon pomeriggio da parte voi. ovviamente di grazie Radio 1 per la vi. vostra iniziativa allora due giorni arrivati finalmente dopo due anni di sosta insomma è stato, è stato difficile riannodare questo percorso questa, questa, questa rassegna questo, questo matti per il calcio che insomma coordina un po' centri di salute mentale in tutta Italia sì sì sì esatto è la nostra manifestazione di apertura dell'anno del nuovo anno sportivo 2022 e iniziamo con questo spaccato eh, di calcio questa manifestazione che guarda sicuramente quella delle nostre manifestazioni guarda più al sociale e eh, appunto una grossa opportunità per eh, tutte le persone che gravitano intorno ai centri di salute mentale e ai dipartimenti di salute mentale perché ricordo insomma qui giocano gli operatori, i medici le persone appunto che gravitano intorno a queste strutture, compresi i familiari e quindi insomma veramente tutti insieme, uomini, donne, non ci sono distinzioni di, di nessun genere ecco. Ma ho letto qui. bene 30 partite o quasi in tre giorni? Esattamente sì, 30 partite o quasi in tre giorni e adesso se ne è appena conclusa una tiratissima ai rigori ah. tra insieme per lo sport Genova va Pensiero di Parma 4 a 5 ah. e Senti Alessandro ci hai descritto ovviamente la, la, la foto, l'immagine di, di, di questi campi da, da calcio mh, mh, ragazzi, ragazze, giovani, persone più in età vogliamo avere anche un po' la, la fotografia degli spalti hai detto molte famiglie ovviamente, molti familiari eh, proviamo a raccontare insomma Ma gli sai. spettatori, chi sta, chi, chi sta assistendo alle a queste, a queste sì, partite sì, sì, sì ma ora allora, tutte le persone ripeto che eh, gravitano intorno a un momento mm. sportivo come, come viene fatto normalmente, ecco, eh, un la peculiarità di questa manifestazione dove in campo siamo veramente tutti uguali con la stessa maglietta c'è tifo, tifo. c'è grande tifo per esempio hai, hai raccontato di una partita finita ai rigori, qual, qual era sì. l'atmosfera? <ride> eh sì, no, c'è molta competizione, è una partita vera di calcio con tutti i rismi e le regole di una partita vera di calcio mm. eh, alla quale insomma sfido chiunque a rigori trovare, terminati con quale parziale te lo ricordi? Con, con con, con 5, a 4, 5 a 4, quindi un un, un, un, eh. Equilibra, una, una, Equilibra un appendice all'insegna esatto. dell'equilibrio. Grazie, grazie ad esatto. Alessandro Balbo. Prego, prego, grazie a voi. Ivano c'è il presidente sì, allora per noi ancora. Mm. Chiudiamo i collegamenti per un bilancio. Ecco. Eh, da un bilancio sportivo a un bilancio diciamo così etico. Falla tu eh, una valoriamo. domanda al presidente, per favore, Ivano. <ride> Ma eh, la, la domanda più spontanea e se questa manifestazione matti per il calcio è davvero un viatico per rimettere in moto lo sport sociale per tutti di base che nel nostro paese dopo due anni di pandemia, dopo il caro bolletto è davvero in ginocchio, ecco se può servire a rifar scoccare una scintilla fondamentale per rimettere in moto questo aspetto sociale Pesce, e, allora... e, e tecnico Assolutamente, assolutamente sì, ovviamente una manifestazione che ci consegna una grande responsabilità come Wisp, come eh, associazioni di promozione sociale sportiva tra le più grandi del paese in questo momento in cui appunto registriamo un grande entusiasmo, una grande voglia di ritornare a praticare attività sportiva, ma come anticipava Ivano Maiorello ovviamente in un momento in cui soprattutto il nostro tessuto associativo di base, le nostre associazioni società affiliate, i nostri stessi comitati territoriali e regionali presenti in ogni angolo d'Italia devono fare letteralmente i conti con i bilanci, con gli aumenti dei costi, delle materie prime, soprattutto ovviamente pensando al caro energie, al gas, eh, eh, all'energia elettrica, bollette che stanno arrivando con rincari del 300, 400, 500%, pensiamo a tutta l'impiantistica sportiva, da quella più tradizionale a quella più di prossimità nei nostri quartieri, pensiamo ai grandi impianti ma non solo, pensiamo alle piscine che sono ovviamente gli impianti più energivori. Ecco che allora una come Matti per il Calcio, inserita quest'anno all'interno anche della Settimana europea dello sport, come richiamavamo in apertura, che in Italia è promossa dal Dipartimento per lo Sport, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Società Sport e Salute. Ecco, può dal punto di vista nostro della, del nostro dovere di rappresentanza nei confronti del movimento sportivo rappresentare ecco, un momento in cui poter riflettere e poter arrivare a quello che noi auspichiamo da tempo ad un vero e proprio riconoscimento del valore sociale dello sport a politiche pubbliche che possano sostenere questo movimento di base che sappiamo appunto non è solo competizione già di per sé importante il momento agonistico ma è socialità è prevenzione e promozione della salute è inclusione e coesione delle nostre comunità sicuramente ecco quello che colgo l'occasione per ricordare ancora in questa occasione di cui vi ringrazio è che c'è necessità veramente di un piano ecco, infrastrutturale uriennale di sostegno da partire dal governo centrale nei confronti di quelle decine e decine di migliaia di associazioni di società sportive del territorio che rischiano veramente in tante situazioni in queste settimane letteralmente la chiusura. E speriamo che arrivi indipendentemente da come si formerà il prossimo governo lo sapete da questi microfoni ovviamente l'esortazione per chi può, per chi decide ad essere vicini a realtà come la vostra e più, più ampiamente alla realtà di chi ha le difficoltà e ha bisogno davvero di, di, di sostegno e anche di simpatia direi perché non è una questione solo di, di soldi e mezzi ma anche di, di vicinanza ideale a tale proposito presidente da parte di tutta Radio Uno Sport eh, la preghiamo insomma di trasmettere un abbraccio virtuale a tutti quanti oggi sono con voi a Cesenatico e io ringrazio Ivano Maiorella che ha reso possibile questo articolato ma credo riuscito collegamento perché insomma abbiamo ascoltato voci, voci che ci hanno emozionato, grazie anche a te Ivano grazie ne approfitto per ringraziare due giovani colleghi che mi hanno affiancato qua se me lo permetti certo, Giorgio, Roberto Rodio e Elena Fiorani perché queste cose si fanno sempre mi insegni in squadra, in equip e per noi le squadre sono le redazioni, grazie ragazzi, bravi sport. ragazzi <ride> sport, ciao grazie, grazie Ivano Maiorella. Grazie.